Ciao e benvenuti in un nuovo video, scusate se non ho dato la mano ma ho un po' di casino qui. Allora, nel video di oggi parliamo di prodotti per i capelli e vi mostro tra quelli anche facili da reperire tranquillamente nei supermercati oppure online dei prodotti abbastanza economici, alcuni molto più economici, altri un pochino meno, ma che a mio avviso è, è una buona idea provare almeno una volta perché a me... Sono piaciuti molto e sicuramente ve ne parlo. Poi eh, valutate voi se le, è il caso che li provate. Sa, scusate, mi sta accadendo tutto ed è, se ed è, fanno per voi oppure meno. Ma iniziamo a parlarne perché ho qui dei prodotti della Ultra Dolce: questo che è uno shampoo ricette di Provenza, shampoo 2 in 1 latte di vaniglia e polpa di papaya. Sempre Ultra Dolce abbiamo la maschera latte cacao disciplinante. E poi abbiamo lo scrub di Cocco in Dave, Laika Virgin un altro shampoo che è di Pur Bio, shampoo delicato e per finire l'olio per capelli, goji e cheratina di Bottega Verde ma a questo punto, prima che cada davvero tutto, inizio a parlarvene allora, eccoci qui, partiamo direi con l'ultra dolce. sapete che io ho dei capelli besti, quindi le punte sono secche ed è la cute invece tende a ingrassarsi molto velocemente ad esempio ho fatto lo shampoo ieri e sembra già che siano più appiattiti se poi facessi anche la tinta sarebbe il caso ma non è questo il caso allora partiamo con ultra dolce ricette di provenza shampoo olio essenziale di lavanda estratto di rosa per capelli delicati e spenti la confezione è un 250 ml per 2,49 euro di prodotto di prezzo e mi baso ai prezzi del tigotà Io è questo allora è uno shampoo trasparente e magari potevo farlo vedere non è proprio finito finito ma quasi vi deve piacere la lavanda perché questo sa molto di lavanda a me è piaciuto tanto per il profumo di lavanda che si sente durante l'applicazione poi si diffonde anche nel bagno durante l'uso quindi davvero si sente bene anche un effetto rilassante mentre facciamo i capelli questo effetto di lavanda che ha proprietà rilassanti mi è piaciuto deterge bene fa una bella schiuma non secca i capelli li lascia e morbidi cioè non li lascia arrotolati aggrovigliati poi ci vuole un balsamo o una maschera però questo non li secca e non li annoda funziona bene funziona bene mi è piaciuto capelli delicati effettivamente dice che addolcisce e rende i capelli setosi. Non li lascerà setosi, ma comunque sia, non li aggroviglia e non fa quell'effetto secco che si sente ogni tanto nei capelli. Oltretutto è senza parabeni, come il marchio della Garnier Ultra Dolce sta facendo e quindi è ancora più positivo. Ma andiamo avanti con lo sono se tutto. Sempre dello shampoo, questo è uno shampoo 2 in 1 latte di vaniglia e polpa di papaya senza parabeni solo estratti naturali districca, ammorbidisce e ripara fino alle punte capelli lunghi, punte fragili allora, 250 ml 2,49 euro e di questo 2 in 1 è perché 2 in 1? non è un shampoo e balsamo stavo leggendo adesso eh, ripara, lascia i capelli districati due in uno. No, mm. forse perché ha l'effetto di lavare. Ecco, due in uno. Non perché fa shampoo e balsamo, ma perché lava e allo stesso tempo nutre. Perché non, non fa effetto balsamo. Dopo il balsamo ci vuole assolutamente. Vi piace la vaniglia? Ecco, questo è, è, è vaniglia, è proprio non è un. È, uno shampoo classico, è un latte di vaniglia, bello corposo, fa una bella schiuma, la punta fresca della papaya, mi piace, mi piace, è delicato sui capelli, li districa, li lascia morbidi effettivamente, dopo ci vuole un balsamo o una maschera, quello che volete, però li lascia belli morbidi, belli districati, non li appesantisce e non li fa sporcare più velocemente, cosa che a me interessa sempre molto, assolutamente questo è un di quei prodotti che per il prezzo che ha da provare provatelo almeno una volta perché assolutamente a mio avviso ne vale la pena e se l'avete già provato o ne avete altri da consigliarvi consigliatemi assolutamente che io li provo poi andiamo avanti, garnier così le finiamo ultra dolce maschera latte, questa è una maschera particolare latte vegetale bio, cacao disciplinante, fave di cacao liscia e nutre intensamente senza appesantire per capelli ribelli e cresti 98% di ingredienti d'origine naturale sto cercando il prezzo ok allora la confezione è un 250 ml e viene 5,99 euro c'è ovviamente di varie tipologie allora è una formula particolare perché è un latte quindi è proprio una formula liquida non è che faccio così e scende, però è molto liquida, è più liquida di un balsamo per intenderci, ma allo stesso tempo è una maschera leggera, quindi eh, ha più potere di un balsamo, ma meno di una maschera classica. Io l'applico sulle, eh, sulle punte, lunghezze punte, qualche minuto e rimuovo. Ha un profumo di cacao che si sente bene, proprio cacao, non cioccolato, cacao però non persiste sui capelli però li lascia morbidi idratati eh, lisci e nutre, ok ci stiamo quindi è quello che fa, è morbidi idratati, mi piace ed è facile anche da pettinare non li appesantisce cosa per me è molto importante, è vero le maschere io le faccio sulle lunghezza e sulle punte quindi mai sulla cute ovviamente ma non li fa sporcare velocemente non li appesantisce permette di eh, farli mettere in posa col styling più velocemente funziona assolutamente poi ricordiamoci che 5 euro quindi assolutamente oltretutto infatti, ci sono anche le offerte da Tigotà quindi magari si può anche provare andiamo avanti con gli altri prodotti allora questo di cui vi parlo è della Puro Bio vi ricordate che è arrivata una box tempo fa i prodotti Puro Bio? ecco, questo è lo shampoo delicato ideale per capelli da normali a secchi 200 ml euro e l'ho trovato su Douglas scontabile come prezzo allora è uno shampoo classico delicato adatto a tutti i tipi di capelli che è questo ma ce ne sono anche altre versioni ha un profumo delicato fiorito e però non persiste sui capelli dopo l'uso Fa una bella schiuma, ne basta poco, si de deterge bene, non secca, non irrita la cute, non lascia i capelli aggrovigliati. Dopo ci vuole un balsamo o una maschera. Però i capelli sono puliti, non li secca, non, li, mh, non fa quell'effetto paglia che alcuni prodotti mi fanno e non, non capisco perché, e perché l'acqua è sempre la stessa mi piace, mi è piaciuto è vero costa di più degli altri però se cercate un prodotto comunque sia con una non si può neanche dire con un buon inci perché alla fine tutti i prodotti sono funzionali comunque che abbia un inci penso che sia completamente vegano credo sì, è vegan e nickel tested credo come tutti gli altri questo assolutamente funziona bene mantiene le promesse assolutamente e dopo averlo appoggiato noi andiamo avanti con gli ultimi due allora bottega verde goji keratina olio sublime protettivo ravvivante con estratto di goji e keratina per capelli trattati e colorati è un olio per i capelli la confezione è un 100 ml ed è questo qua e il prezzo è di 15,99 euro bastano un paio di pump quindi vi durerà una vita intanto il profumo si sì, è, è buono Cioè, sa, da, sa di salone da parrucchiere cioè, sa di trattamenti professionali da parrucchiere cioè, è proprio profumato ecco profumato e allo stesso tempo mi è piaciuto molto perché sì, è un olio per, eh, protettivo per i capelli non so se dice qualcosa di più applica qualche goccia di olio sulla lunghezza e sulle punte, ideale per capelli bagnati dopo averli tamponati. Per capelli asciutti dona struttura alla chioma. Allora, più che altro, quello che vi posso dire io, sembra un olio secco, cioè non è unto, non appesantisce i capelli, io lo applico sì. effettivamente capelli umidi dopo lo shampoo, dopo averli tamponati lo applico e poi procedo alla piega ma anche sui capelli asciutti ma sui capelli asciutti soprattutto quelli di brontolo perché una volta asciutti sembra un cespo e quindi con ma neanche una pump meno lo applichi con le mani e poi tiri un attimo giù i capelli funziona funziona bene lascia un ottimo profumo che si sente anche nel, nel tempo non per giorni però si sente ne, li lascia lum, eh, lucidi luminosi non lucido unto lucido, luminoso eh, non appesantiti non unti, non li fa sporcare più velocemente se cercate un olio da provare questo provatelo perché assolutamente a mio avviso è tra i migliori, anche tra i marchi più costosi che ho mai provato e mi piace davvero tanto tant'è che l'ho ricomprato e non è facile che io ricompro un prodotto con tutti quelli che ho ma ora veniamo all'ultimo prodotto di questa carellata e parliamo di questo scrub per il cuoio capelluto di Coco and Dave L'aika Virgin Deep Clean Scalp Scrub Scrub purificante, questo è un 50 ml, questo qui, e viene 28 euro Sì, è un po' caro, si può trovare un po' online ovunque Ho segnato che l'ho trovato su Sephora, e Look Fantastic, Notino, Zanando, Asos e Pinalli Qui è dove l'ho trovato poi è magari c'è un'offerta anche in altri posti. È piccolino eh, ma dura diverse volte. Allora, gli scrub per il cuoio capelluto. Io non ne sono una grande amante perché lo applico e tende, forse perché ho l'acqua molto dolce, forse perché c'è poca pressione dell'acqua. Ma tende a incastrarsi i granellini nel cuoio capelluto cioè tra i capelli che faccio una fatica a rimuoverli che è una cosa tremenda quindi preferisco quelli a base lavante quindi che fanno lo scrub ma allo stesso tempo fanno anche la schiuma in questo modo ed è, si rimuovono con la schiuma, sono molto facili da rimuovere quelli di lì... non mi viene il nome Cristoforo Ben sono i migliori soprattutto quelli purificanti questo ho detto vabbè mi era m arrivato, proviamolo è uno scrub, è uno scrub che se non ricordo male, ma credo di averlo anche segnato, si sì, sa tanto di menta, ma davvero ta tanto di menta, ecco, dato che si è sparato sul tappo ve lo mostro, è verdino e da così sa di menta, cioè sembra proprio una caramella alla menta, quindi attenzione perché con troppo prodotto, L'acqua calda si diffonde, questo profumo di menta può anche essere troppo e darvi fastidio a, agli occhi, ad esempio, cioè non darvi fastidio da irritare, ma darvi fastidio perché ed è, è troppo fresco. Quindi, partite leggere a usarlo, ma mi è piaciuto! Non avrei mai pensato, ma mi è piaciuto sì, è uno scrub, eh, da fare sul cuoio capelluto, sì, è abbastanza facile da rimuovere, bisogna lavorarci un po', ma. La sensazione di pulizia anche dovuto alle, soprattutto in estate l'usare in estate perché uno rinfresca, due ti dà una sensazione di pulizia che già dal prima al dopo si sente la differenza ma subito va subito, sensazione e visivo quindi, soprattutto in estate, quando si tende a sudare di più, questo è fantastico. L'ho testato anche nel periodo invernale perché con i cappellini i capelli si sporcano immediatamente effettivamente deterge bene, fa anche un po' uno scrub a quello capelluto che è, ed è con i capelli e le, le sciarpe e il capelluto non respira quindi ha bisogno un attimo di eh, un ossigenazione però questo effetto fresco non mi, mi dà un po' fastidio in inverno, già c'è freddo quindi è meglio per l'estate per l'effetto rinfrescante però penso che sia il momento l'unico scrub non è a pasta lavante che mi sia piaciuto, quindi almeno una volta vi consiglio di provarlo a meno che non odiate la menta in questo caso lasciate stare allora, questi sono i prodotti per i capelli accessibili che comunque se si possono trovare un po' ovunque che ne, mi è fatto piacere condividere con voi la mia opinione perché penso che siano abbastanza validi come prodotti anche ma, più di abbastanza validi fatemi sapere quali avete provato se ne sono qualcuno che ma ci credete che c'è una zanzara che sta girando intorno alla luce? Ma di già, ora vedo di farla fuori immediatamente. Fatemi sapere comunque voi quali avete preferito, quali mi incuriosiscono. Fatemi sapere tutto e se c'è qualcos'altro che mi consigliate, ovviamente, tra queste tipologie. Io se è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!